Sì, Windows 11 sta davvero arrivando. Non sto scherzando, l'ho installata e la sto usando. Direi di partire subito e dare un'occhiata. Il primo cambiamento che ho notato in Windows 11 è durante la configurazione. Sto parlando di tutta la configurazione, processo più recente che ha nuovi cambiamenti, sembra ispirato a Windows 10X. La cosa migliore è il fastidioso ciao e la voce di Cortana, che è sparita dalla configurazione. C'è il nuovo suono di avvio che fa così. Ho notato questo bellissimo sfondo, beh in realtà è uno dei nuovi sfondi forniti con Windows 11, e mi piacciono anche altri nuovi sfondi. A parte gli sfondi, il grande cambiamento in Windows 11 è il nuovo menu di avvio, che ora si trova nel centro, proprio come Windows 10X. E come puoi vedere hai il logo della Microsoft. E la buona notizia è che le live title sono sparite, personalmente non li uso mai, quindi sono solo contento che se ne siano andati. Questo è il nuovo avvio di Windows 11. In alto puoi vedere tutte le app appuntate nel menu di avvio e puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse per spostarti. Sotto ci sono le app recenti, il profilo e il pulsante di spegnimento. Ora personalmente mi piace questo nuovo inizio. Il menu è ispirato a Windows 10X. Proprio qui accanto al pulsante di spegnimento la prossima ricerca di Windows 11 è fondamentalmente lo stesso di Windows 10. E anche se ha un'icona dedicata e una nuova interfaccia utente aggiornata, puoi ancora premere il menu di avvio e iniziare a digitare per fare una ricerca. Poi c'è il pulsante per la visualizzazione dell'attività. Ma cosa c'è di nuovo? I widget. Sì, Windows 11 porta i widget. Le azioni segnano le migliori storie e poi un elenco infinito di articoli. Ora questo è ovviamente una primissima versione di widget in Windows 11. E spero di vedere un widget più interessante. Ci sono nuove icone ovunque. Ho notato anche l'icona della task view, cliccandoci sopra possiamo vedere tutte le schede aperte e possiamo spostarci più facilmente da una scheda all'altra. Questa è la versione più recente pubblicata da Microsoft, ma per la versione completa dobbiamo aspettare altri 4-5 mesi. Se vuoi un video completo sulle impostazioni di questa versione, lascia un mi piace, ai 20 mi piace lo troverai sul mio canale.